Ciao, sono Marco e durante questa passeggiata voglio condividere con te il pensiero che ho fatto nel momento in cui ho ascoltato una frase molto bella e credo molto significativa. Non mi ricordo le parole esatte e corrette, proprio quelle specifiche, però il concetto era che nel momento in cui accetterai le tue eccezionalità come delle virtù, troverai la pace. Credo che sia... Molto significativa questa frase, non tanto per il fatto perché uno vuole trovare la pace, perché non so neanche se poi arriverai alla pace, accettando le due eccezionalità come delle virtù, ma il fatto stesso di inquadrare tutte quelle cose che sono dentro di te e sono eccezionali, cioè vanno al di fuori dell'ordinario, diventano straordinarie accettare queste cose come delle virtù credo che sia una frase pregna credo che sia un concetto pregno di significato perché perché di cose diverse dagli altri ne abbiamo tantissime e spesso li vediamo come dei difetti per il fatto stesso che non siamo conformati alle altre persone in realtà tutto quel che abbiamo di diverso altri non è che un pregio è un pregio non so ma anche un difetto fisico se vogliamo potrebbe essere un pregio adesso sta per uscire nelle sale un film che si chiama wonder e parla di un bambino che ha il viso diciamo che potrebbe essere considerato bruttino ma che in realtà lui poi dopo successivamente ne farà un suo punto di forza diventerà simpatico grazie a questo o meglio questa è una definizione che ne do io perché il film in realtà non è ancora uscito, io ho visto soltanto uno spezzone in televisione, però il concetto qual è? È che se tu hai una particolarità che potrebbe essere anche considerata dagli altri come un difetto, bene, quella particolarità potrebbe essere un tuo pregio, potrebbe essere un tuo punto di forza da sfruttare appieno, pensaci bene potrebbe essere una tua eccezionalità, un tuo punto di forza e quindi una virtù anche se per la massa e forse anche per te stesso te stessa al momento viene considerato eh, un punto di debolezza. Bene, fallo diventare un punto di forza, fallo diventare una virtù, spero di esserti utile come cerco di fare sempre, non dico di riuscirci ma spero, ti saluto con un abbraccio, ciao.